Vi parlerò di Ennio questo, questo documentario qua in 4K uscito con Playo. Adesso parliamo di un argomento delicato per me, perché appunto io non, non sono molto esperto di musica, cioè conosco la musica come non la so fare, non la so suonare, non so fare un cazzo. Di tutto questo, ehm... però oggi vi parlo di documentario diretto da Giuseppe Tornatore vincitore di 3 Davide di Donatello che si chiama Igno eccolo qua faccio vedere l'edizione edizione 4K con Blu-ray quindi se non avete 4K potete comprarlo comunque e poi fare l'upgrade dopo questo dovrebbe essere il Blu-ray e um... E questo, sì, questo è il 4K. Uscito con Play On, ex Coach Media. Ehm, vediamo se c'è altro. ho fatto vedere così. Questo è l'interno. La maraia che c'è dentro. E questo è il librettino. Che sono anche carine queste schermate con gli spartiti. Per chi è appassionatissimo con la nazionale, sonore, quindi probabilmente... Uh, negli anni si è documentato su Ennio Moricone. Io non mi sono mai documentato su Ennio Moricone. Io Ennio Moricone me lo portavano davanti e io mi nutrivo. Come si fa uh, a casa quando la mamma ti porta la pappa, no? E da, fin da piccolo Ennio Moricone è entrato, diciamo, nelle nostre vite in questo modo. Cioè nei film in film che sono diventati popolarissimi, in film eh, che sono spesso dei, dei capolavori, film di, di registi incredibili che hanno fatto la storia del cinema, ma eh, questo documentario a me è servito nella mia ignoranza, diciamo, in ambito di appunto sonore. io sapevo che Ennio Moricone era cosa di più, eh, non è come tutti gli altri. Sì, ci sono anche altri grandi... Compositori di musica per film che hanno vinto gli Oscar, che hanno fatto grandi film, però Egnor Morricone era un fuori classe, questo l'avevo capito, lo capiscono un po' tutti, no? perché, eh, perché di solito il nome di, del compositore di una, di una colonna sonora non, non si conosce, non si sa. Paradiso Inferno, grazie per esserti abbonato! Cazzo, abbiamo superato persino i 100 abbonamenti, fantastico! Eh, mi piacerebbe tantissimo fare questa recensione con sotto la musica di qualche film, eh, come Mission o altri, ma non, po non posso perché sennò mi, mi verrebbe mutata la live e eh, questo video comunque lo caricherò poi su YouTube. Allora, io mh, ho visto il film, questo documentario di Tornatore, e mentre lo vedevo, ho fatto ho, invece che prendere i miei soliti appunti eh, sul computer, come faccio di solito, ho fatto degli appunti scritti, un foglio con dei disegnini, pasticci vari, c'è anche un ritrattino di un amoricone. Ecco, questo, questo tipo di, di contenuto... Eh, lo, lo fotografo poi lo metto per i Patreon quindi punto esclamativo Patreon mm, questa è solo una cosa poi piano piano cercherò di portare anche altre altri diciamo retro, eh, dietro le quinte di quello che faccio come, come lavoro ah, adesso mi serve perché cazzo l'ho messo là. questi sono gli appunti eh, il, il documentario è, chiaramente essendo di Giuseppe Tornatore che con Morricone ha fatto, vabbè, lo conoscete, il, il film eh, il Nuovo, eh, Nuovo Cinema Paradiso. Eh, è giusto, sì, è, è, è giusto il titolo così. Io l'ho visto millenni fa, quindi non, forse un rewatch lo farei anche di questo film. Eh, anzi, questo documentario in realtà di Ennio mi ha fatto vedere voglia di rivedere eh, C'erano volte in America, i western di, di Sergio Leone ci eh, ha fatto venire voglia di vedere un sacco di roba addirittura anche un film di Tarantino dove c'è dove mi sembra che Morricone è vinto a scuola per la sceneggiatura eh, per la um, sonora sceneggiatura ci manca solo oh, è, è talmente geniale potrebbe, poteva scrivere anche sceneggiature allora è diretto da Giuseppe Tornatore quindi io me lo aspettavo in effetti un documentario un po' elaborato cioè non una, un documentario eh, diciamo povero di contenuti, e montato in un modo classico, no, no, il, il documentario è montato in un modo molto elaborato, molto cinematografico, nel senso che eh, ci sono eh, un sacco di, diciamo, suoni incrociati e, e, e immagini incrociate, no? per cui si, si ricollegano... Uh, Alle interviste, quindi i primi piani, i, i, comunque i piani americani di Ennio Morricone intervistato, uh, si alternano a una marea di cose tra, tra uh, materiale di repertorio incredibile, perché Ennio Morricone, comunque, uh, avendo iniziato uh, tantissimo con la RAI e con il cinema già. Facendo. Mh, suonando nell'orchestra che accompagnava i film prima e poi lavorando tanto in raid, ci sono tantissime immagini video di Ennio Morricone giovane che suona la tromba che fa determinate cose. Quindi c'è tantissimo materiale di repertorio, ci sono le scene dei film che erano fondamentali anche a detta di tornatore per fare come voleva lui il documentario perché a volte purtroppo alcuni documentari magari non hanno i, i, abbastanza soldi per... questo era un documentario invece sicuramente che con un progetto e un budget eh, importante e, e quindi ci sono tutte le immagini di film, ci sono un'infinità di persone illustri eh, del mondo del cinema da registi ad attori che hanno lavorato con lui un sacco di immagini, aneddoti sul, sul suo rapporto chiaramente uno dei più importanti con Sergio Leone, e, e quindi è montato veramente in modo molto divertente, ma allo stesso tempo eh, ti fornisce veramente tantissime informazioni perché eh, ha fatto veramente tantissime cose. Adesso non me lo sono segnato, ma veramente la quantità di film che ha fatto eh, Morricone sono tantissimi. Uh, io per esempio non sapevo che uh, avesse, non sapevo niente di, di come avesse iniziato quindi mi ha fatto piacere scoprire appunto che uh, accompagnava i film quando la musica accompagnava i film che ha lavorato uh, con svariati cantanti che, che aveva l'ossessione di diventare un compositore uh, e il compositore per il cinema era un lavoro poco nobile tra i, tra i musicisti, poi è stato rivalutato anche grazie a Ennio Morricone. E poi, vabbè, c'è lui che, vabbè, lui è fenomenale, lui è fenomenale, è, è, è, è veramente una persona estrema che, che si commuove con una facilità estrema e, e, e vederlo ricordare delle cose con la voce tremula, è, è molto commovente cioè, perché è una persona che si emoziona si emoziona tantissimo e, e il documentario è abbastanza, è abbastanza emozionante da, da quel punto di vista piange diciamo che secondo me ha pianto anche più di quanto poi è stato inserito nel nel, nel documentario una, un aspetto molto bello un aspetto molto bello è che um, lui quando viene intervistato è un fiume in piena di spiegazioni su come compone, come ha ideato le canzoni, come eh, allora c'è cioè lui che praticamente spiega come, come crea, come ha creato certi motivetti, certe canzoni. Racconta come eh, per alcuni film si è fatto venire delle idee, come, come operava. E, e poi diciamo che in tutto il documentario veramente capiamo, forse qualcosa che sappiamo già, lo cioè, è come se ci si mettesse a fuoco qualcosa che già pensiamo, ma non riusciamo a concretizzarlo finché non vediamo il documentario. Ci rendiamo conto di quanto lui, eh, più di altri, eh, nel, nel mettere le sue musiche, eh, abbia in, in qualche maniera trascinato certi film, li abbia eh, sorretti quasi nei momenti più difficili, no? In, in, nei momenti in cui di solito magari il pubblico perde l'attenzione perché è una scena eh, può essere lenta e, e perché ri, lo richiede la sceneggiatura lui eh, riusciva veramente a portare eh, per mano lo spettatore durante i momenti anche più difficili e a esaltare i momenti più belli immaginatevi, eh, provate a immaginare anche i western no? con, eh, con Clint Eastwood dove ci sono un sacco di suoni eh, che sembrano ambientali, in realtà sono i suoni d'orchestra composti da lui, che si accompagnano anche ai suoni, ai suoni West. No? De, de, di questo luogo, con cavalli, zoccoli, eh, suoni metallici. Al contempo ci sono anche degli strani suoni che sembrano quasi da cartone animato dentro, dentro a questi film. Quindi lui in realtà cioè, ha... Ha contribuito tantissimo secondo me, non secondo me, secondo un po' tutti al successo eh, di queste opere qua. Eh, mi piacerebbe veramente, proprio per, per, perché ho visto questo, questo documentario, mi è venuta veramente una grandissima voglia di rivedere questi film stando molto attento a questo lavoro che c'è musicale eh, e ambientale, perché a volte la sua musica... Non è la, solo la musica, la melodia che accompagna, a volte anche una musica quasi mh, astratta, di suoni creati in modi anche un po' assurdi. Eh, inseriti, qua e là dei piccoli colpi, delle piccole note. È veramente qualcosa di fenomenale. Come se gli strumenti o i suoni degli strumenti diventassero delle voci all'interno del film. Eh, come se fosse, che ne so, un uccellino che canta, ecco, lui inserisce dei suoni che sembrano quasi suoni dell'universo di quel film e ci eh, tengo veramente tanto a fare un, un minimo di rewatch di quelli che sono i suoi film, diciamo, famosi, dove comunque anche le colonne sonore sono potentissime anche perché non li vedo da, da un'eternità, cioè tipo The Mission eh, una volta in America, no, sono vent'anni che non lo vedo... Quindi, certo, ci vuole anche un po', un po di tempo per vederlo. Poi c'è questo aspetto bello, bello e brutto, cioè eh, drammatico da un certo lato e eh, brutto eh, e bello, perché comunque alla fine poi si è risolta bene, che è questa, questa sua lotta nel cercare di essere accettato come musicista pur facendo il cinema, quindi lui dichiarava sempre che avrebbe smesso di fare il cinema perché voleva fare il compositore di quella che era la musica classica e alla fine dice sempre smetto, smetto, smetto, alla fine non ha mai smesso e, ehm, e poi a un certo punto è riuscito a fondere queste due carriere per cui ha iniziato a fare anche il compositore e a suonare, ha suonato tantissimo e, ed è stato accettato come genio un po' da tutti e, e quindi questo è sicuramente un aspetto bello la cosa la, eh, mi ha fatto riflettere molto su intanto sul fatto che lui non veniva accolto come un talento dai suoi maestri eh, e, lo, eh, e lo hanno fatto diciamo qual, qualche qualcosa gliel'hanno attribuita alla fine eh, però non è mai stato colto come un genio quindi questo cosa significa? che non... Appunto, questo discorso qua, che, che in qualche modo la cultura, per quanto sia enorme, non, non ti dà gli strumenti, non ti dà abbastanza, non basta la cultura per cogliere il genio, e qui torniamo all'argomento di prima: cioè di quanta cultura devi avere cinematografica per parlare di cinema, nel senso, per parlare in un certo modo. Il genio non lo cogli con così, perché spesso vediamo che, che i critici non, non si accorgono mh, per anni che, tu, che Hitchcock è un genio e, e tanti altri, altri casi no? di musi, musicisti eh, che non vengono colti subito come, come geniali. Quindi questo mi ha, mi ha fatto molto riflettere, poi mi ha fatto veramente riflettere come Ennio Morricone sia veramente dentro uh, ognuno di noi che, eh, ma anche a livello proprio di società come, come lui la sua musica sia uh, quasi nel tessuto sociale proprio della, della nostra società non solo, uh, la cosa è spaventosa, che non solo italiana, cioè proprio mondiale perché poi i, i suoi film sono internazionali e, e quindi lui era una star in tutto il mondo, cioè era veramente amato in, in tutto il mondo, quindi è impressionante, è impressionante come lui ci sia, eh, sia arrivato nel cuore di tutti, cioè dai più, dal più ignorante al più, al più colto, dal... perché la musica, l'aspetto sonoro del cinema eh, rimane comunque il più importante in assoluto, sempre nonostante sia arrivato dopo però è fondamentale eh, arriva di più quindi bellissimo documentario non so se qua mi sono segnato delle cose in generale è un documentario quindi fatto abbastanza bene eh, fatto bene fatto bene eh. Pieno, pieno zeppo di informazioni che però appunto vi invito se, se, se, se siete veramente appassionati di colone sonore, di cinema cioè questo è da vedere assolutamente da avere da vedere In, indubbiamente, ve lo faccio rivedere qua Genio eh, 4K e Blu-ray una meraviglia sono contento di averlo